Vi volevo far vedere il mio piccolo giacinto Ciao amore della mia vita Ciao Ciao Non sono molto alla fashion. Fail Lo sport è passione, le passioni salvano la vita E devono essere rispettate Sempre Questa è la mia agenda Tremendamente vuota di impegni in questo periodo Come si dice in queste occasioni? Long time no see! Non ci vediamo da tantissimo tempo in forma di vlog, ho fatto qualche video cacchiericcio, qualche video workout, ma devo dire che non è, non è un bel periodo per nessuno um, c'è poco da dire, <ride> diciamo che eh, cerco sempre e vorrei che i miei video fossero un pochino un modo per farvi evadere la realtà e darvi un pochino di eh, sorriso, però insomma non sono stata anch'io nel mood ideale e non volevo creare dei video che vi portassero ulteriore pesantezza. E niente, quindi oggi mi sento positiva. Ho, ho avuto un brutto giorno ieri l'ho condiviso su Instagram è stato veramente un giorno molto pesante però come dico sempre appena si tocca il fondo si può utilizzare per darsi la spinta e partire più in alto che sta succedendo qua? Oh, aspetta, scusate in, questi in questo periodo <ride> luna luna <ride> In questo periodo come vedete non è cambiato nulla, ci sono fiori che appassiscono e banane che stanno maturando e basta. Le mie giornate sono tendenzialmente tutto il giorno a casa, eh, lavoro un po' a computer ma mh, diciamo che... Ho molto tempo libero, <ride> il lavoro non è che mi piove addosso e quindi cerco di occuparlo facendo delle cose. Diciamo che quello che più mi pesa in questo periodo è proprio la mancanza di voglia di fare, cioè io l'ho sempre detto, meno ho da fare, meno cose faccio. E, e l'ho sempre visto nella mia vita, io quando avevo centomila cose da fare e dovevo pulire casa, la pulivo in dieci minuti, eh, magari fra una cosa e l'altra. Invece adesso che non ho niente da fare, casa è uno schifo, perché non, non ho proprio uh, il desiderio e quella voglia di uh, fare l'unica cosa che devo fare, ed è... Il mio stato d'animo, che è quello che più mi um, fa rabbia, perché uh, mi dico, potrei utilizzare questo tempo libero per fare tante cose, portare avanti i miei progetti, però um, se non ho tante cose da fare non riesco. Non lo so, so che è un pensiero condiviso. È un periodo un po' così per tutti, uh, ci sono giornate no e poi seguono giornate, sì, e bisogna prendere quel che viene. Diciamo che in questo momento l'obiettivo principale è sopravvivere e superare questo periodo, questo lungo lungo periodo, mantenendo la sanità men <ride> mentale, perché poi, poi sarà tutto un crescendo, io ne sono sicura. Quindi l'importante è... Adesso a sopravvivere senza arrabbiarsi con noi stessi, sì è vero sicuramente tra qualche anno guarderemo indietro e penseremo cacchio ma eh, avevo così tanto tempo libero, potevo approfittarne per fare questo, per fare quello, eh, potevo portarmi avanti con questo, con quello no, non siate troppo severi con voi stessi, è vero sarebbe bellissimo poter sfruttare questo tempo come dei robot, ah ok non posso far quello, allora faccio questi altri miei 10.000 progetti, ma no, abbiamo anche delle emozioni e devono essere rispettate sempre, è giusto provare delle emozioni positive, negative è giusto anche reagire ma è giusto anche piangersi addosso, io ieri mi sono pianta addosso ho passato la mattina piangendo e poi però mi sono un pochino ripresa mi sono ripresa Uh, perché mi sono un po' sfogata su Instagram e ho ricevuto un sacco di messaggi pieni di affetto, pieni di supporto che mi hanno dato veramente la carica e allora dopo pranzo, ancora con un po' di pranzo sullo stomaco però anche un pochino spinta dalla luce fuori ho detto io vado e sono andata a correre io non corro ragazzi però era qualcosa che sentivo, che volevo fare stranamente e ehm, sono andata a correre, ho corso fino al parco, due chilometri, poi ero morta. <ride> e eh, è stato veramente bello. Eh, mi sono presa un pochino del tempo con me stessa, ho reagito, però non sempre si reagisce, cioè ho passato molti giorni in chiusa nel mio... Mm? E oggi sono positiva, vediamo quanto dura, speriamo duri, perché oggi parto carica, parto con una lista dei to-do che è ciò che voglio fare, mi aiuta spesso a scrivermi le liste, mi ha sempre aiutato da, da, quando, da quando ho 10.000 agende io per un motivo, questa è tutta la mia lista di to-do, di allenamenti e questa è la mia agenda, tremendamente vuota di impegni in questo periodo, bellissimo, fantastico, più bello, un'agenda inutile, e vabbè, mh, si riempirà, però intanto... Posso portarmi avanti con un sacco di cose, così che poi in futuro me le ritroverò già fatte e potrò fare altre cose. Questo è quello che sto cercando di ripetermi per darmi la spinta a farle. <ride> ah! Allora, questa mattina... Ho eh, creato qualche contenuto appena postato su Instagram, sono molto soddisfatta perché sta continuando la mia road to handstand. Dovete sapere che ho iniziato a pubblicare sul mio profilo Instagram dei contenuti dove vi do qualche consiglio partendo proprio dalle basi, dalla mobilità dei polsi, delle spalle, dalla barchetta livello 1 che ho appena pubblicato, per iniziare a mettere giù le basi per poi arrivare in verticale. Questo perché... Ho deciso che eh, mi ci voglio dedicare completamente. Ci ho sempre girato intorno per anni, lo sapete, sono anni che dico verticale, verticale, verticale, che sembra che io faccia dei miglioramenti, però in realtà rimango sempre lì. Non riesco a tenerla, non ho mai lavorato veramente sulle basi. Mi sono sempre buttata sperando che un giorno arrivasse. Invece ho eh, voluto iniziare questo percorso serio fatto per bene con l'obiettivo finale di riuscire finalmente a tenere le verticali, questo perché è qualcosa che mi dà proprio serenità e voglia di fare e infatti eh, come sono strutturati i miei allenamenti in questo periodo? Non c'è una struttura, non ho studiato un piano, nonostante io vi abbia sempre detto questo periodo è importante eh, per rimanere sul pezzo, avere un piano d'attacco, bene io non ce l'ho, <ride> predico bene e razzolo male come al solito, però non ho, non ho strutturato la mia settimana in base a all allenamento gambe, cardio, eh, addome, braccia, eccetera. Uno perché tendenzialmente cerco di muovermi un pochino ogni giorno, che sia una passeggiata fuori o, se non posso, fare allenamento a casa, però molto spesso mi metto lì e dico, ok, adesso mi dedico questa mezz'ora, ora... ora e faccio qualcosa e poi mi, mi viene quello che voglio fare e tendenzialmente è sempre allenamento per le verticali perché mi piacciono tantissimo e quindi... Um ora mi sto dedicando principalmente a quello i miei glutei mi perdoneranno uh, se per qualche mese non li considererò però fa lo stesso ritorneremo a squattare in palestra o oh no, chi se ne frega l'importante è riuscire a tenere la verticale per me, questa è la mia priorità e quindi i miei allenamenti sono principalmente basati su quella uh, tutte le cose fondamentali la base eccetera e uh, un giorno sicuramente quando perché io ci tengo a queste cose, quando la sentirò mia e mi sentirò in grado di padroneggiarla, cercherò anche di fare oltre ai mini tip contenuti su Instagram anche dei veri e propri video qui, magari su YouTube, dove vi spiego oppure potremmo fare dei workshop, insomma, a fantasia ce n'è, non vi preoccupate. E quindi, nulla, adesso sono le 1/10.00. E eh, adesso mi alleno un pochino. Sì, ehm, io mi devo allenare prima di pranzo, a prescindere, anche se ora sarebbe l'ora di pranzo, però preferisco posticipare il pranzo e allenarmi prima, perché io dopo pranzo, non so, non è che mi viene l'abbiocco, perché comunque dormo, riposo e sveglio anche abbastanza tardi, un po' troppo tardi, però... Dopo pranzo per me mi piace stare al computer, magari vedo la bella giornata fuori e vado a farmi un giro E mm, non mi va di allenarmi dopo pranzo, poi ho cioè, pranzo sulla cosa, poi divento troppo tardi Insomma, mi piace allenarmi prima di mangiare Quindi, visto che sono anche a casa da sola e posso decidere del mio tempo Almeno questo è una gioia, datemi date una gioia essere a casa da sola Perché Jimmy è tutto il giorno al lavoro, in studio di architetti eccetera, per fortuna Uh, quindi vabbè sono da sola insomma mi prendo le mie libertà sono una donna libera e posso decidere dell'ora del mio pranzo comunque posso dire cioè a me vloggare e fare questo mi rende veramente felice e più ci penso più mi dà fastidio perché sono veramente mesi che non vloggo un po' perché appunto come vi dicevo ho paura di trasmettere la mia tristezza infelicità, tristezza, un po la mia eventuale infelicità, ma no, perché io sono felice di fare questo, e quindi farlo mi rende felice, io abbatto la mia infelicità diventando felice e trasmettendo ciao, vado a è meglio. <ride> cominciano a, a perdere potenza, a perdere forza e poi rischi, rischi tanto. Infatti tendenzialmente fa, il mio allenamento dura mezz'ora, non dura di più perché c'è cioè, ah, fatica, male male ad alzarle. Comunque sono veramente super soddisfatta. Um, da fuori può sembrare che eh, non arriva alla verticale, però questa posizione di tac la sto tenendo, il che è tantissima roba vi giuro ho iniziato che io avevo paura di saltare nella posizione in questa qua cioè avevo paura proprio di fare questo e saltare perché avevo paura che la spalla mi cedesse io ho dei problemi che mi porto avanti da quando la spalla mi è uscita una volta che sciavo e ho sempre avuto paura e ehm, ho iniziato a farla un pochino contro il muro e ho imparato a capire che non devo andare avanti con le spalle ma Devo andare avanti finché non raggiungo, Scusate, non supero la linea dei polsi, quindi piega del braccio in avanti e spalla leggermente over, oltre i polsi. E poi mi devo bloccare lì, infatti non so se in questo video si vede, ma magari ve ne metto uno qui, che si vede proprio che salto, vado avanti, però poi a un certo, a un certo punto blocco la spalla e spingo, e il fatto di spingere che è proprio quello che facevo all'inizio del riscaldamento, questa posizione così, mi aiuta a bloccare, da lì sono sicura che non crollo e poi diciamo che farle, farle, farle cadere, crollare, vedere che finalmente non mi faccio più così male, ci sta e aiuta un sacco. Le varie posizioni per saltare in verticale sono diverse, sì, io sto studiando della dell'Attac, che è questa qua che vi ho appena detto, quindi saltare portando le ginocchia al petto, però ce ne sono di diverse, fra cui, non la so fare <ride> e non ho moltissimo spazio, è quella di saltare. E portare i piedi a lato, che è la straddle, quindi da qui. Ok, così l'ho tenuta abbastanza, cioè non sono venuta subito indietro. Wow! <ride> e la, la prossima, quella che, sulla quale sto studiando, è no, che studierò, però è veramente difficile perché c'è tutto un paletto, è la straight leg, quindi da qui, boh, non ho ben capito tipo, ah, esatto, <ride> no, ancora work in progress, quindi nulla, adesso ho appena, cioè dichiaro la fine, anche se poi tendenzialmente mi mantengo carica durante tutto il giorno e ogni tanto, quando ho 3-4 minuti di pausa mi metto gli affari verticali, perché veramente faccio 3-4 minuti e poi mi do del tempo, della pausa, perché non ha senso mettersi un'ora a fare verticali, perché dopo 5 minuti sei, sei stanco, almeno io che sono all'inizio. Quindi nulla, ora luna e 30, ho fatto giusto mezz'ora, inizio a prepararmi da mangiare. Non ho molta fantasia in questo periodo per, per i miei pranzi, faccio delle bolle, abbastanza noiose, sì ritornerò a cucinare anche. troverò un po' di ispirazione per i piatti e voilà lunch of the day pronto c'è del radicchio tagliato finemente cotto al forno nel mentre che cuocevo la quinoa e no eh, i ceci erano già pronti da ieri che li ho speziati e tostati in forno con curcuma, sale, pepe olio e due uova alla fascianza si spera eh, siamo molto borderline molto borderline, non sono molto la fashions fail. Eh, si vede che sono arrugginita, <ride> ma è che l'acqua fredda per bloccare la cottura è essenziale. Non so perché oggi mh, veniva solo acqua calda. Boh, bye bye. Bon vi volevo far vedere il mio piccolo giacinto che è appena sbocciato, cioè, guardate che spettacolo che ha, adoro, adoro. Praticamente parte dall'essere soltanto questo bulbo, ma io l'ho preso l'essere lunga quindi l'ho trovato al supermercato e vedete solo il bulbo e poi piano piano piano piano lui cresce e in pochissimo tempo sboccia e ogni fiore ha anche un colore diverso magari sì, se l'ho comprato al supermercato c'è anche scritto di che colore sarà però io non lo sapevo quindi una bella sorpresa avere un bulbetto rosa ciao amore della mia vita ciao, ciao Vado a dormire, ok. Madonna, Sono appena tornata dall'aver fatto una passeggiata. Cerco sempre di uscire, prendere un pochino d'aria, almeno mezz'oretta al giorno. Tendenzialmente calmino, vado al parco, mi porto un libro, vado a leggere al parco cammino, giro intorno, torno indietro insomma cerco di approfittare di queste belle giornate che stanno arrivando, io amo stare al sole quindi e eh, adesso faccio merenda ovviamente sì, banana bread eh, ci può fare una cosa non manca mai in casa mia ed è il banana bread che eh, tra parentesi Rispetto alla videoricetta che trovate qui sul mio canale ho apportato dei cambiamenti, ho ridotto la quantità di farina di mandorle e aumentato la quantità di farina normale per renderlo più sostanzioso. E ho portato anche dei altri vari cambiamenti di cui vi faccio vedere adesso la ricetta che ho filmato tanto tempo fa quindi mi vedete totalmente diversa tipo due mesi fa ma non avevo avuto modo di pubblicarvela e comunque la ricetta che trovate nel mio sito è aggiornata quindi adesso video parto dalle banane queste sono belle mature ma ho trovato un modo per renderlo ancora più dolce perché una volta non le avevo mature e quindi le ho buttate in forno ed è venuto una bomba. Adesso quindi prendo le mie banane e le metto in forno fino a che non diventano belle nere, in questo modo rilasciano tutta la loro dolcezza. Il profumo che emanano per casa è spettacolare. Poi le lascio raffreddare e le utilizzo come il solito nell'impasto il mio banana bread. Banana bread in the making Quindi cambiamenti state queste banane Cotte prima al forno Poi la spezia che utilizzo È la speculuse E non la cannella O meglio non solo la cannella Infatti è un mix di cannella Che di garofalo, coriandolo Chioli di garofano Garofano, garofano Lo sai che se ripeti una parola troppe volte non ha più senso Già garofano la terza mi fa strano Coriandolo, zenzero, cardamomo Non c'è moscata e poi ho ridotto, o meglio dimezzato, più che dimezzato la quantità di farina di mandorle Aggiungendo la farina d'avena per renderlo più inconsistente E faccio 70 g di farina di mandorle e 70 g di farina d'avena Così devo anche aggiungere meno acqua Basta Perché non goccino di vino? Con un panino la felicità Vuoi che si aggiungiamo anche un po' di vino? Lo battiamo no. giù! Allì. guardate come è bello aerato e vaporoso devo dire che mi sono impegnata molto a studiare la ricetta perfetta sono molto molto fiera questo è veramente un successo, cioè il mio più grande successo è il banana bread. E voilà, questo è il mio eh, modo preferito per consumarlo, cioè tagliato a fettine, stratificato con yogurt greco, che io in realtà mischio anche con un goccino di latte di soia per allungarlo un pochino e una bella colata <ride> di burro di mandorle, di My Protein, che è il mio preferito. Con la mia merenda, l'acqua che sta per bollire di là e... Pronta a guardare Riverdale, che ho dovuto rivalutare. Sono arrivata alla terza stagione. Ho detto: no, mostri, no. La quarta ve la consiglio veramente, eccetto l'episodio 17, che è l'episodio canterino, lì proprio no. Comunque, molto, molto carina. Speriamo che anche per la prossima stagione rimanga su quest'onda, perché sembra molto promettente. Basta. Io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciatemi un mi piace iscrivetevi al canale e un commento. Mi raccomando. Non lasciatevi prendere troppo dai pensieri negativi, come ho fatto io ieri, <ride> è un periodo del cacchio per tutti, l'importante è, dopo essersi fatto un bel pianto di sfogo, perché quello è terapeutico, l'importante è reagire, in qualunque modo reagite, io ieri ho reagito facendo sport, perché per me è sempre stata una grande terapia, però dipendentemente dalle nostre attitudini noi possiamo reagire facendo qualcos'altro che ci appassiona, suonare uno strumento, cucinare, veramente l'ho scritto sul mio profilo instagram le passioni salvano la vita, lo sport è passione, le passioni salvano la vita nel momento in cui si riesce a fare qualcosa per cui veramente si ha passione, si sta bene è come quello che vi dicevo, cioè fare video per me è una passione e questo vlog essere qui adesso a parlare mi rende felice e quindi mi sta salvando la vita, grazie. <ride> ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!